Il lavoratore durante un turno è stato colpito da un episodio increscioso, ci ha rimesso una gamba questo lavoratore, siamo andati a parlare con lui e Francesco uh, ci ha chiesto come, che cosa avremmo fatto oggi, si è interessato del presidio, ha capito che questa lotta è una lotta che riguarda tutti i fattorini, è una lotta giusta, è una lotta che parla di sicurezza sul lavoro e che parla di garanzie e tutele, è una lotta che è simbolica che parla di più di vent'anni di diritto del lavoro destrutturato, è una lotta simbolo che riguarda tutti i lavoratori, non soltanto i lavoratori del mondo delle consegne. Siamo qui per rivendicare tutti i punti che dall'inizio animano questa lotta. Monteore garantito, abolizione del Cottimo, una copertura assicurativa adeguata per il tipo di lavoro che svolgiamo, che è trasporto merci, l'applicazione di un contratto nazionale perché siamo lavoratori come tutti gli altri e vogliamo le garanzie di tutti gli altri. Tristemente dobbiamo dirlo, è stato necessario il fattaccio, cioè un incidente di un ragazzo, Francesco ci ha rimesso una gamba perché le istituzioni... Vi chiamassero al tavolo? Sì, purtroppo è stato necessario l'episodio di cronaca, lo sappiamo, viviamo in Italia e nessuno uh, si muove fino a quando non, non c'è un episodio che uh, fa parlare le nostre coscienze. Siamo andati prima del presidio in rappresentanza a parlare con, uh, uno dei, con Francesco, con una rappresentanza di lavoratori e uh, abbiamo avuto modo di incontrarlo. Francesco sta bene. È incredibile il modo in cui sta reagendo e lui a dare forza agli altri, siamo tutti costernati rispetto a quello che gli è successo, è come se fosse successo a uno di noi, nonostante questo lui sta cercando di reagire, resiste, lotta e uh, ha detto che era insieme a noi in questa piazza oggi. Il collettivo Deliverance è uh, salita uh, a parlare con, uh, sta salendo meglio, a parlare con, uh, con la Tajani e uh, quello che diciamo, si ribadirà in uh, quella sede sarà quello che andiamo dicendo da un po' che potete leggere sui volantini, che potete leggere sulla pagina Facebook di Deliverance piuttosto che di uh, Strike Rider che è l'assemblea dei, dei lavoratori. Non solo Fudora è solo Globo, siamo tutti fattorini qua a chiedere questo. Praticamente noi rischiamo, lavoriamo per le strade di Milano con la pioggia, neve, tutto, tutti i fatti e non verniamo riconosciuti loro vogliono che noi facciamo le consegne veloci loro ti chiamano ti chiamano sul cellulare e ti dicono guarda vedo che sei un po' in ritardo e io le devo spiegare la, le mie motivazioni perché sto andando così le dico che sono in bicicletta che non ho una moto o una macchina se tu fai ritardo perdi altre commesse e perdi guadagno, è così? certamente si perde praticamente quello che sto facendo, Globo, adesso è ti mette due ordini sopra il primo. E stai andando a ritirare, e ti arriva un ordine sopra. Devi consegnare quello. Arrivi dal cliente, firmi, subito partire per ritirare l'altro ordine a un altro posto. È giusto che tolgano questa storia del Cottimo che mi sembra una storia assurda. Il fatto che, comunque, noi eh, dobbiamo. Cioè, ci dicono di essere liberi professionisti quando in realtà lavoriamo per la loro azienda, quindi non mi devi dire che sono libero professionista se devo indossare e portare la tua azienda in giro. Tu sei venuto perché hai, per tua iniziativa o perché per, per caso conosci il gruppo Deliverance Milano? Sì, partecipo al gruppo Deliverance Milano. Quindi la domanda che ti volevo fare in realtà è tu ti senti rappresentato da qualche sindacato o dal, da questo gruppo autonomo di Deliverance Milano? Deliverance Milano. La prima, la prima volta che finalmente l'amministrazione comunale incontra eh, i lavoratori e eh, chi sta organizzando insieme a loro le proteste e la lotta dei fattorini e, eh, è la prima volta che eh, si misurano con eh, chi è portatore dell'esperienza quotidiana eh, sulle strade. Sul punto della sicurezza che hai citato, c'è un percorso e si prevede una cornice per costruire questa cosa? a cui si è accennato a qualcosa? La gravità del fatto e l'emergenzialità che è emersa sulla, sulla questione della copertura assicurativa, un po' di cose si stanno, eh, si stanno muovendo. Alcune aziende, notizia di oggi, hanno ritoccato la copertura assicurativa. Quello che noi chiediamo ovviamente... Prima di tutto una copertura assicurativa migliore intanto, punto secondo l'applicazione di questa assicurazione sciopero del 25 dichiarato dal CGL Cisle Will? Se la CGL si sveglia un anno e mezzo dopo due anni dopo le prime manifestazioni eh, non c'è soltanto un ritardo ma un'inadeguatezza un dello strumento che eh, a livello sindacale si mette in campo. La questione rimane ovviamente centrale quella del contratto Il, non esiste nessun contratto nazionale a differenza di quanto vada dicendo e raccontando la, la CGL la menzione all'interno di un contratto Nazionale di una questione non significa eh, riconoscere eh, e risolvere il problema. Sulla questione della rappresentanza, l'ultima questione. In questo processo di consultazione, quindi le istituzioni vi hanno riconosciuto? Hanno riconosciuto Deliverance Milano? Loro hanno detto che eh, sederemo al tavolo insieme ai lavoratori. Se poi, come si dice, dovessero cambiare idea, risponderanno anche di questo. Oltre al fatto che eh, oggi si sono impegnati a fare qualcosa al di là delle, che vada al di là delle singole dichiarazioni eh, nominali. Di impegno o manifestazioni di interesse. Abbiamo detto che quello che vogliamo è un sensibile miglioramento nelle condizioni dei lavoratori e voi dovete farvi non soltanto promotori ma anche artefici eh, in collegamento tra le parti sociali coinvolte, nel limiti delle competenze che avete.